in quelli che vengono definiti i discorsi ecclesiali. Quindi i discorsi specifici che, secondo Matteo, la comunità giudeo-cristiana di Matteo, svolge proprio alla Keilah, Keilah Yeshua, quindi alla comunità, all'eredità, al patrimonio di Gesù, quella che noi chiamiamo la Chiesa, la, eccalea, la chiesa, Ecclesia. E questa è la prima cosa. Seconda cosa. Molti di voi mi fanno domande, mi chiedono sempre sul Vangelo di Matteo e io devo ridire, vi rimando sempre a questo corso, a questo corso di Gesù Maestro di Israele. Quindi non è che io non voglia rispondere, però voi capite che anche oggi avremo questi spunti, molti spunti. Molti di voi mi faranno domande su cose già dette e io non è che voglia essere scortese nei vostri confronti, ci mancherebbe altro, vi sto rubando del tempo. E quindi però non posso chiaramente ripetere cose che ho detto in questi video, ormai più di mille. Quindi capite che da parte mia eh, c'è questo, questo ritornello, risentite quello che è stato detto. Perché noi stiamo facendo un approccio storico-teologico, storico-critico. E questa è la seconda premessa. Terza premessa, il capitolo 18 è un capitolo molto lungo e necessariamente ci sono parecchie alacotte di Gesù. E allora, per non fare confusione, spezzeremo queste, queste pericope ehm, in tante unità e quindi andiamo piano, facciamo un passo avanti per non farne tre indietro e interessa inquadrare storicamente, teologicamente quello che viene detto. Ok? Vi ringrazio. Se vi piacerà il video vi prego di mettervi un like e di farlo girare e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Molte di queste lezioni sono per abbonati, altre sono open perché, secondo la strategia Poder Staff, molte cose possono essere in aiuto ai programmi che abbiamo in chiaro e quindi non ce ne vogliono gli abbonati, ma molte volte eh, può capitare che ci siano anche lezioni in chiaro, come questa volta. Benissimo. Allora proviamo a vedere il contesto di Matteo 18, versetto 1. Chi è, inizia con questa domanda. Chi è il più grande nel regno, nella malcuta Sciammaio? Vi ho già detto, ripeto, vi rimando a ciò che è stato detto all'inizio: il regno dei cieli, secondo questa lettura laica, Judeo-cristiana, non è una cosa che venga oltre la morte, ma qui, in questo caso specifico, ripeto, andatevi a risentire quello che è stato detto, perché abbiamo parlato molto della Markutashamaim, in aromaico Regno dei Cieli, è accettare il gioco, accettare il Regno, vi mando al commento di Matteo, capitolo 6, della comunità della Chiesa di Gesù, cioè accettare le alacotte di Yeshua, il Rav, il grande Rav. Quindi gli si chiede all'interno della comunità, della Keila Yeshua, ehm, chi è il più grande in questa Malcutà Shaman. È una domanda giusta perché, come tutti i regni, c'è un re e c'è un entourage. Abbiamo dei co-operatori, co-governanti, del, del grande re e ovviamente il re ovviamente Cristo quindi la domanda è assolutamente legittima chi è il più grande? chi è il più grande nel regno? allora Yeshua chiamò un, un Yeled un bambino e lo pose in mezzo a loro e dice Amar, Amen, Amar Laen così disse a loro cioè verità disse a loro se non fate teshuva, ecco, la teshuva quindi è la conversione su tutta la legge di Dio, quindi se non fate teshuva, parte con una condizionale, non esiste il condizionale, chiaramente come tempo, tempo eh, grammaticale, tempo verbale, in ebraico non esiste, c'è sempre il futuro che è usato a livello di condizionale, quindi se, se non farete no? la teshuva, e non diventerete come questo Yelet. Diventare uno Yelet vuol dire uno che si fida di Dio. Non si parla di innocenza. I bambini non sono innocenti, secondo la cultura eh, giudaica. Eh, sono assolutamente responsabili delle loro azioni dopo il Bar nizvah, ma Non sono innocenti anche loro. Sono segnati dal peccato e, e quindi appena hanno consapevolezza di fare una vera, comunque la fanno questa è un'esperienza che tutti noi uomini abbiamo fatto da bambini, quando avevamo 5, 6, 7 anni, la famosa perdita dell'innocenza, Yeled, nella cultura ebraica, è colui che si fida, che si fida del padre. Quindi se non fate teshuva e cominciate a fidarvi del, di Dio, non entrerete nella malcutà shamaim, cioè non riuscirete a fare tutto ciò che si fa assumendo il gioco, il gioco, il, il gioco, leggero, quello di Cristo, ma sempre il gioco è, della malcutà shaman, che è dire sì ai comandi di Dio, quindi le preghiere, lo shema, i mitzvot, durante la vita normale su questa terra, facendo quello scatto qualitativo che si fa solo dopo la Teshua, solo dopo la conversione. In questo caso Gesù poi chiederà la conversione anche a lui e vedremo nella terza fase, nella conversione, non solo a lui ma al sacrificio che lui ha fatto ma con calma intanto vi spiego questa cosa questa problematica del, del, del regno e del bambino quindi se non diventerete così se non fate che e non diventate così non entrerete, non riuscirete quindi a portare il gioco del regno non entrate nel regno quindi che non è un, pro, un, un premio post-morte non è un premio post-morte vi ringrazio, vi saluto vi prego sempre di riguardare i video precedenti perché se no, molte cose sono state dette e non le posso ovviamente ripetere. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Vi ringrazio e come dico sempre, alla prossima. Il Signore ci benedica. Ciao.